Oggi per pranzo il risotto con gli spinaci. Iniziamo con il lavare e pulire gli spinaci. Che cuoceremo a vapore. Io uso la pentola per la pasta dove metto pochissima acqua, la porto a bollore, non metto sale. E sul fondo, vedete, non c'è acqua. Qui metterò gli spinaci, la coprirò con il coperchio e gli spinaci saranno fatti al vapore. L'acqua che mi resterà di cottura la userò per fare il risotto. Ecco qua, l'acqua bolle e io metterò gli spinaci. Mi copro con il coperchio e buona cottura. Intanto in una casseruola ho preparato un trito di cipolla con del burro. Io metto del burro, ma è, si può mettere anche l'olio. Penso però che con gli spinaci il burro le meglio. Lo accendiamo, facciamo sciogliere il burro e soffriggere un pochino la cipolla. Sono cotti, Spegniamo il fornello metto a scolare ora ne prenderò una quantità e li triterò al coltello ecco userò circa 200 grammi di spinaci cotti che piano piano triterò e poi verserò nella pentola con il e la cipolla la cipolla è pronta gli spinaci anche quindi verserò gli spinaci nel, nel pentolino e facciamo insporire con la cipolla io non metto tanto sale in questa, in questa ricetta perché poi metterò anche del formaggio e anche gli spinaci già hanno di per sé loro, la loro stabilità quindi aggiungerò un po' di sale all'acqua che userò per cuocere il risotto poco adesso poi mai lo aggiustiamo dopo per il riso per 4 persone 320 grammi e per qualche minutino lo faccio andare solo così con gli spinaci diciamo asciutti in modo che il riso tosti un pochino e prenda bene bene il sapore dello spinaggio a questo punto iniziamo ad aggiungere l'acqua di, di cottura la riaggiungerò quando quest'acqua sarà assorbita completamente dal riso allora, il riso è cotto Spengiamo e a questo punto lo, man lo manteco con un po di gorgonzola o anche del rochefort facciamo sciogliere per benino il formaggio Ecco qua. E poi metteremo anche due cucchiai di parmigiano. E continueremo a mantecare. Il risotto è pronto e a questo punto possiamo servirlo. Eccolo qua il nostro risotto e se vogliamo a questo punto mettiamo un po' di parmigiano sopra e buon appetito!